Bentornati su Ideandu ragazzi Oggi altra super puntata sulla personalizzazione del proprio canale e pagina Instagram Anche Facebook questa volta Oggi vi insegnerò come fare, almeno come iniziare a fare i propri filtri personalizzati Ebbene sì, questi filtri sono ultra personalizzabili, ci si può fare quello che si vuole Notizia super bella e super importante, sono assolutamente tutti gratuiti E vi dirò anche che è semplice Sì, si possono fare tutti i tipi di filtri del mondo Da quelli semplicemente per regolare i colori a quelli dove deforma la faccia magari mette degli effetti oppure crea dei giochi con il proprio volto comunque sicuramente li avrete già visti ma non perdiamoci troppo in chiacchiere accendiamo l'immaginazione e partiamo Benissimo, allora la prima cosa da fare sarà scaricare questo software che si chiama Spark AR Studio, che vi lasciamo ovviamente il link in descrizione. Vi ricordo che è gratuito, quindi non vi preoccupate e vi servirà questo qua per creare i vostri filtri. Quindi questa è la schermata iniziale. Qua ci sono già dei filtri preimpostati in maniera che voi possiate modificarli a vostro piacimento, ma noi partiremo con un file nuovo, quindi Create New, e qua ci troveremo questa bellissima schermata, ha tanti comandi ma non vi preoccupate ne vedremo pochi alla volta vi insegnerò oggi a fare almeno un filtro molto semplice questa schermata è il telefono è quello che vedreste con questo bel tipetto che chiameremo mario questo simula persino la forma del telefono e volendo cambiare telefono potremmo andare qua e mettere il telefono che più ci piace torniamo sull'iPhone 8 se non ci piace lui possiamo fare videocamera e scegliere uno di questi personaggi qua volendo, cosa molto molto molto interessante scegliete la vostra videocamera e potreste benissimo utilizzare voi come filtro è comodo perché fate i movimenti che volete e che più vi piacciono quindi tenetelo in Considerazione, Se mentre lavorate volete tenere un personaggio qualunque va benissimo Lui farà tutti i suoi movimenti in loop Ci trasferiamo qua Quindi adesso mi vedrete più in grande Così meglio Primissima cosa che facciamo è aggiungere un oggetto Schiacciamo destro Allora qui andremo a selezionare la nostra bellissima mesh Che ci coopererà il volto con, con questa specie di patina Come potete vedere nel qua fuori Vedete che si muoverà insieme a noi Benissimo Andiamo ad aggiungere un materiale, quindi adesso ci siamo già divent siamo diventati grigi e lo aggiungiamo qua. Il primo filtro che consiglio è quello in type, andiamo su retouching e potete vedere nel mio volto che se metto il massimo ovviamente farà quell'effetto liscio. E quindi toglierà le imperfezioni Cosa che a me non piace perché preferisco essere più naturale Quindi quando vado sul minimo diventa 0 Mettiamo 5 Giusto per togliervi magari quel brufolino Benissimo dai lasciamo 5 e vi rimarrà salvato qua, in basso a sinistra Quindi tutte le volte che vorremmo andarlo a modificare Andiamo su bellissimo e lui riapre tutta la nostra bellissima schermata Ok, ora dopo aver fatto la pelle bella Potete farlo anche dopo, è indifferente l'ordine Andiamo a mettere il nostro primo filtro Quindi andiamo sempre su face tracker, destro ad object E andiamo a mettere face mesh Perché noi adesso vogliamo qualcosa che si adatti al nostro viso Quindi lo rinominiamo, lo chiamiamo filtro su viso Rinominatelo sempre, sennò dopo venite incasinati. Dobbiamo aggiungere un materiale, quindi facciamo più. Potete scegliere di riprendere un materiale che avete già utilizzato. A noi non serve, perché dobbiamo creare un nuovo materiale. Andiamo a rinominarlo. Consiglio sempre vivissimo, perché fatelo. E qua mettiamo immagine. Dopo aver messo questa immagine qua, andiamo a mettere l'immagine. Quindi «Choose a file» e quindi scegliamo la nostra immagine «Open» e si spalmerà sul nostro viso. Vedete che ha preso la forma del nostro viso qua. Possiamo scegliere l'opacità e voi dite "Ma io lo voglio in una determinata posizione". Si può, vi servirà Photoshop. Non ve lo farò vedere. Dai, va bene, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. Quindi togliamoci questo schifo dalla faccia. Andiamo sulla nostra immagine, destro, dilate, delete. delete. E avete di nuovo la nostra bellissima faccia grigia Vi lascerò sempre in descrizione un link dove vi permette di scaricare una maschera Che vi servirà per andare a metterci le immagini che volete Quindi noi adesso vogliamo spalmato il nostro logo in fronte Quindi andremo su texture e sceglieremo questa bellissima pagina Arrivati su Photoshop Come potete vedere questo qua è un reticolato Che è, è come la nostra faccia È un po' macabro quindi è tipo la nostra faccia schiacciata Quindi il nostro obiettivo è prendere il nostro logo Trascinarlo e adattarlo alla nostra immagine quindi immaginate che questo qua sarà il nostro viso, vi voglio fare un esempio finché rimane qui in mezzo va tutto bene, facciamo un esperimento veloce quindi andremo a mettere invisibile il livello dove c'è il reticolato lo esportiamo, in Spark RStudio faremo choose file andremo dove lo abbiamo appena posizionato e lo sceglieremo quindi open, come potete vedere è messo molto male perché non l'abbiamo adattato, quindi schiacciamo sul nostro bellissimo livello andiamo su trasformazione libera e qua lo possiamo deformare quindi dovremmo in teoria seguire le linee del volto quindi qua magari più aperto e noi andremo ad aprirlo di conseguenza sembrerà brutto però è una cosa da fare per esempio ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere in due occasioni questo lo lasceremo così e questo magari lo modificheremo andiamo su trasformazione e lo faremo un po' più le linee vi aiutano un po' in questo perfetto ovviamente tutto fatto molto velocemente ho il file esporto come png benissimo Salvo andiamo su spark r studio mettiamolo, chiamiamolo solo Sparky. chiacciamo la nostra immagine cancelliamola torniamo sul nostro bellissimo file choose file e andremo in prova 2 open mi sono scordato di togliere le reti però vedete che vedete che la fronte è molto più bella di come era prima vedete anche la, la guancia cioè come questo logo qua è molto più piatto ed è meno adattato al nostro viso ovviamente ricordatevi di togliere questo qua, ma era una prova, quindi vabbè, adesso non lo cambia. Comunque, il concetto è questo qua. Voi dovrete spalmare l'immagine seguendo le linee che vi aiutano tanto. Questo è un filtro. L'altro filtro molto utilizzato, quindi ci potete mettere tutte le scritte, non serve quell'abilità incredibile. Togliamo questo filtro, andremo a mettere sempre su Face Tracker, aggiungiamo un oggetto e mettiamo Plane. Plane ci ha messo un piano in faccia come potete vedere mi è davanti fisicamente alla faccia noi da qua regoliamo tutto il nostro bellissimo piano quindi noi lo volevamo in fronte e ce lo spappoliamo in fronte come sempre materiale immagine, schiacciamo due volte sull'immagine rinominiamolo con padellata questo qua è la padellata. Materiale. Sempre immagine va a riprendere l'immagine dell'altro, però noi no. Vogliamo creare nuovo materiale. Doppio clic su materiale e aggiungerà qua il suo materiale e mettiamo padellata. Faremo choose file. Sceglieremo l'immagine che vogliamo. Open. E qua ci ha creato il nostro bellissimo materiale filtro. Volete proprio che sia attaccato alla fronte? In questo caso, invece che stare così a guardare il, il computer perché non riuscirei, mi servirebbe uno specchietto Saltano fuori comodi i nostri bellissimi amici Altra cosa molto carina che uno può fare Comunque, metto di profilo, schiaccio pausa e lui, schiaccia l'immagine e me lo avvicino Vedete che si sposta Se voi volete modificare la scala, lo troverete qua nel formato scala Torniamo su di noi Benissimo Andiamo qua Scala, vogliamo due? Purtroppo lo dovete fare per tutti Quindi andiamo a modificare Vogliamo quel padellone qua, incredibile Bene, due anche qua È tutto adattabile come vogliamo Quindi giocate un po' su queste cose qua Prendete questo angolino per spostarlo In avanti, indietro, sopra, sotto Cioè ci sono tantissime cose che uno di noi può fare potete usare il nostro bellissimo filtro su instagram vi faccio vedere il filtro che abbiamo fatto andiamo sempre qua su padella e siamo andati qua face track abbiamo aggiunto un oggetto e andiamo su particle system questo è molto carino mi è piaciuto un casino è quello che abbiamo utilizzato noi per il nostro filtro e qua potete scegliere un'immagine magari volete il fumo nelle orecchie Dopo lo mettete dall'altra parte Potete Volete un qualcosa che vi esca dal pensiero Che state pensando bene Volete un qualcosa che non sia un punto Perché magari non volete un punto Qua mettiamo particelle Particelle Indovinate Tipo Point Line Line più sparpagliato Poi dopo c'è plane Che va un po' a destra e a sinistra E poi c'è ring Che tipo fa questo effetto qua Mettiamo line Bitrate Dopo qua scegli la quantità Ne vuoi che ne escano un sacco? Benissimo Toh, Esageriamo 500 Boom ne escono tantissimo Non vogliamo questa cosa grigia che mi sta facendo impazzire Mi fa venire gli attacchi epilettici. Bene Mettiamoci la nostra bellissima immagine Indovinate material Per esempio adesso andiamo a prendere l'immagine di padellata Bene Ovviamente sono troppe Benissimo andiamo, Torniamo su 20 Spray angle Fa vedere quanto l'angolo in cui gli spara fuori Noi va dritto Vogliamo mettere 90 gradi Bene Va a 90 gradi ed è bruttissimo 10 gradi Vedete che va leggermente inclinato Bene Possiamo mettere anche la scala 3 Forse così è eccessivo, ma va bene così. Basta, tutto qua. Abbiamo questi tre tipi di filtri che sono i più semplici in assoluto. Per concludere, cosa molto importante, è l'esportazione. Anzi, prima dell'esportazione, se non siamo ancora convinti, ci basterebbe fare test on device, Instagram, send, ti genererà un link... Che potrete mandare alle persone da testarlo ai vostri colleghi o ai vostri amici o voi stessi semplicemente giusto per averlo sul telefono test link schiacciate e lo copiate dopo aver modificato il filtro andiamo su publish qua e se lo vogliamo modificare a noi non interessa Mettete, guardate importantissimo la dimensione del file ma per ios android e altri android che deve essere al massimo di 4 MB su Instagram e 10 massimo su Facebook. Il nostro 51 KB quindi va benissimo, già cioè proprio ci stiamo alla grande. Andiamo indietro. Nella compressione mettete risoluzione massima, lasciate tutto così com'è. Nell'experience mettete sia Instagram che Facebook, done, e fate upload. Lui vi aprirà questa pagina qua su Spark Hub dove vi fa vedere l'anteprima del vostro telefono e già qui voi lo dovrete collegare decidete le piattaforme da utilizzare fate tutte le piattaforme del gruppo facebook quindi instagram facebook e messenger credo di non aver mai visto un filtro su messenger ma comunque c'è titolare mettete la vostra pagina strumento di pubblicazione Mettete lì e qua potete caricare una copertina di 480x480 e qua ci mettete un video che dovrete registrare dalla vostra videocamera prova ed è quel video che viene mostrato come anteprima. Qua potete programmare la pubblicazione perché richiederà massimo due giorni, a noi ci hanno sempre messo un giorno massimo. Mettete il nome, non deve essere presente purtroppo il vostro nome del profilo, quindi noi su Ideandu abbiamo dovuto trovare un altro modo. Qua lo potete sostituire nel caso non vi piaccia, questa è una breve anteprima del video del filtro che ho fatto e abbiamo messo questa immagine profilo. Dopo vi basterà fare pubblica ed è pubblicato sui vostri canali. Abbiamo un contest aperto che chi volesse fare una foto con il, con il nostro filtro e taggarci verrà inserito nelle nostre storie salvate e ci saranno delle sorprese in futuro, quindi vi conviene. Detto ciò, spero che questo argomento vi piaccia, chiedeteci dei consigli su come fare, alcune grafiche. Grazie per l'attenzione, ricordatevi di iscrivervi al canale perché non è mai troppo tardi per dirlo. E basta, buona serata, ciao!